Da quel tragico giorno del 5 agosto 1989, non c'è più niente che mi faccia sorridere. Questo è il luogo che mio figlio amava tanto. Tutti i suoi momenti liberi li trascorreva qui, cercando di stare con la famiglia, a pescare. E mi ricorda mi i miei momenti felici. Dopo la sua morte, questo luogo mi turba, perché penso che mio figlio non c'è più. Mi manca la sua voce che dice, mamma. Ma dove sei? Vorrei tanto che avessi giustizia per i miei figli, per i miei nipotini. Loro si scingono nelle spalle e non mi dicono niente. E allora io ho pensato che un giorno andrei nel deserto del Sahara. Prenderei i granellini di sabbia. e Glielo chiederei a loro. Gesù, fammi sapere che è stato. Prima di morire, perché ho detto ai miei figli: se non avrò giustizia mentre sono viva, nelle mie tombe dovete scrivere. Qui giace Schiena Augusta, mamma della gente agostino, una mamma in attesa di giustizia anche oltre la morte.